Torino, gennaio 2023, partenza della venticinquesima edizione del Rally di Monte Carlo Storico. Ragazzi siamo in piazza San Carlo il giorno prima della partenza della Rally di Monte Carlo 2023 da Torino, la quiete prima della tempesta. C'è una Tesla ragazzi! La Tesla prima della tempesta! Si parte da Torino, ci sono auto e team italiani, ma anche inglesi, francesi, tedeschi e spagnoli. An Italian car. Oh well. Look at it! <ride> Why would you not an right. car? Alcune auto sono arrivate in piazza la sera prima, ma la maggior parte, comprese le staffette, arrivano oggi nelle prime ore del mattino. Ti sei mai chiesto come funziona la partenza di un rally così importante? Bene, ci sono qui io a raccontartelo. È una festa, la festa dei motori, di quelle auto costruite a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 90. Piazza San Carlo, brulica di auto sportive che hanno fatto la storia. Bello vedere quanto l'automotive classico riesca a muovere economia e turismo nella nostra città. Alle 19 lo start dal cuore del capoluogo piemontese. Si parte da qui per poi valicare il colle del Moncinisio fino a Gap, in Francia, dove nella notte si concluderà la tappa d'avvicinamento per la 25esima edizione di questo reso. A questa gara parteciperanno grandi classiche che hanno scritto alcune tra le pagine più romantiche dei 50 anni di rally mondiale come per esempio la Porsche 911, la Stratos, la Lancia Fulvia, la Fiat 131 Abarth, Lancia Beta Coupé, e... Renault 5 Turbo, BMW 2002, l'Audi 4 del 1981, l'Alfa 1750, la Alpina 110, le Mini Cooper e tante altre. Tutte vetture di un'epoca irripetibile che ha avuto un fascino unico. Io, nel frattempo, intervisto alcuni team che parteciperanno alla gara e che si stanno preparando per la partenza di questa serie. Quale è questo Mini? 65. 65? Sì. Sì. Mi piace. Che macchinetta, 1965, pensateci. È la prima volta che faccio questo tipo, che questo tipo di manifestazione. E non, non avevo mai fatto il Monte Carlo storico, lo faccio proprio per una questione di, di, di prestigio. Vediamo un po' sure. come va. Speriamo ci sia un po' di neve, ma dalle previsioni non sembra. Buongiorno, buongiorno. Parli italiano? Parli inglese? Inglese? I, I did the race con years with a German car and it was terrible. And then which one? I, with a porsche 924 okay and then we did six years with a lancia fulvia mm -hmm. and a um, lovely car but a little slow okay so we wanted to go to the the high average speed so we got the uh, 1600 and um rear-wheel drive and right. um yeah we're happy there's not too much snow though because that's a fun yeah well we're, we're english so we're not very good with snow so uh, okay. so it's, it's good for us if it's dry yeah so little four-cylinder 1600 cc uh big weber's carburetters yeah um the car was originally made into a racing car before i had the car so uh she's very good at the very high revs 4000 okay. 8000 she sings but in the in chirin in the non not so good sento un pochino di temporale è cambiata totalmente l'atmosfera della piazza come se tutti si fossero improvvisamente svegliati sono arrivate le italiane benzina è meraviglioso si è scaldata l'atmosfera sono arrivati un gruppo di macchine italiane bellissime allora raccontateci in due parole cosa succede? Eh, sì, eh, quest'oggi siamo qui per appunto, la, la cerimonia di apertura del Varelli del Monte Carlo, historic. Eh, noi come team PS Competition abbiamo portato giù le nostre vetture, le lancia, la, la, la lancia Delta S4 e la lancia Delta Evoluzione. Eh, siamo molto contenti e soddisfatti che parta da Torino e che siamo stati appunto, invitati per far sì che accompagniamo all'uscita di Torino le vetture che garaggeranno poi per, per l'istorico non vorrei che le facesse sfigurare queste vetture però con questa, <ride> questa bellezza qua dietro. no ma cerchiamo, cerchiamo solo di accompagnarle fare la passeggiatina chiaramente non, sarebbe bello poter scaricare <ride> la cavalleria di queste vetture ma eh, oggi è un giorno di festa dai facciamolo guarda. oggi è un giorno di festa <ride> Dopo, possiamo cosina, cosina. fare un po di rumore Dopo, se sì. ci, ci daranno un, un po di spazio Magari. un paio di, ma di uh, marce sì, le mettiamo biff sì. eh. ma dove mai portate? in un posto fantastico oggi eh, qua ti ho fatto un regalone sì, sì, qua sì. ti ho fatto un regalone sì, c'è cioè, sì. di tutto fantastico. e queste auto staffetta qua sono stupende cioè ah, io non ho mai visto insieme così tante che cosa succede con le auto staffetta praticamente ogni auto che Parte, va sul palco, sta un minuto sul palco, è affiancata da una di queste auto. Poi parte l'auto che gareggerà di Monte Carlo. Dietro si infilerà un'auto staffetta che poi farà il giro, quindi ci sarà modo di sgasare un pochino, <ride> <Io> <ride> non vediamo l'ora, non, non vediamo l'ora, poi ritornerà indietro. Siccome sono 40 le auto, ma saranno 132 gli equipaggi che partono, faranno un po'. Okay. di giri quindi si sentirà un bel sound stasera dalle 19 in poi quindi dalle 7 in poi stasera grazie grazie e complimenti grazie, grazie, grazie per, grazie, grazie, per queste auto grazie, meravigliose grazie, grazie. questa però anche non è male eh, perché è una Porsche comunque la 911 classic così carrera eh. tanta roba io devo dire che io la farei una competizione con questa ma sai come ti diverti? Ma infatti perché? Ma non sai come ti Dai, per organizziamoci! Te. Dai, l'altro la prendi tu! No, più la te. <ride> Abbiamo una A112, ma tu non sei italiano! Come mai? No. Come mai? Oh, Perché sei per, per, per, per, per una vettura Molto buona, certo. è internazionalmente riconuta. Chiaro? Allora io, io ho acquisito questo dell'ambasciata italiana a Madrid. Ok, è la prima volta che lo fai? No, oh, è oh, la... eh. settima, settima, settima volta. Spaziale, bellissimo. Tutte con la a 112 Tutti con la 112 è, è, è arrivato tutte le volte? Sì? sì, fino in fondo sana e salva. Sana e salva. Questa è, ha una struttura più forte della banda. Sì. Quasi vero? E, cioè, la nieve è perfetta. perfetta, è trazione anteriore questa? Trazione anteriore. trazione anteriore Senti noi mentre chiacchieriamo i ragazzi di Mafra ti danno una bella pulita, una sistemata Perfetto. ho scoperto che sei già cliente Mafra, eri già sì, cliente? Sì, sì? De -de -de allora io ho acquisto dei prodotti, Alec, come le... ti trovi? Io vieni Ragazza appassionata di Young Timer, automobili così non si vedono tutti i giorni. È vero, però sono effettivamente un'appassionata, poi la lancia. Eh. Siamo girati e è arrivata questa parata clamorosa. Okay. Apri le donne, Ciao, preveri. come, come tu stai? stai? Eh, sì, io. sì, è bello vederti. Eh, mi fa piacere. Allora, noi sappiamo che nei rally c'è la terra, la pioggia, le, i moscerini. C'è di, di tutto e di più. Mettiamo qualcosa di idrorepellente. di. Come, eh. Spiegami, cos'è ah, ah, questo? Line Speed. Che è uno strato di idrorepellenza, una specie di tergicristallo invisibile che fa scivolare l'acqua. Facendo scivolare l'acqua aiuta a mantenere il parabrezza pulito. In gara è molto utile. Ti limita l'utilizzo delle spazzole vedi di più vedi di, più. di notte ancora più utile, certo. perché non avendo proprio lo strato d'acqua sul parabrezza hai una visione nitida della strada facile da applicare spruzziamo il prodotto direttamente sul pad e con movimenti lineari lo andiamo ad applicare sul parabrezza prodotto Evapora praticamente quasi subito. Con un altro panno ci possiamo aiutare nella rimozione dell'eccesso del prodotto. Se vogliamo, dopo 20 minuti o 25 minuti, possiamo riapplicare un altro strato per creare ancora più effetto idrorepellenza e autopulizia. Questo è un quick detailer di finitura della carrozzeria per far sì che la macchina possa comunque già poi presentarsi in una maniera abbastanza decorosa. Con questo fantastico prodotto per le plastiche protettore. <ride> Eh, per le plastiche sia interne che esterne ottimo come dressing per le gomme e eh, per ravvivare le plastiche esterne direi che ci siamo do l'ok, ok, pollice in su per il prodotto fammi, fammi vedere queste gomme ragazzi vi presento Marco Mattioli che oltre ad essere un grandissimo appassionato della cura dell'auto è anche uno dei piloti di questa edizione della rally di Monte Carlo. Siamo tutti quelli che speriamo che arrivi neve perché è più divertente perché vai di te verso perché ci sono tante incognite perché è tutto più complicato e più divertente quindi. Ma non è detto che non ne troverai? Io la, la prego, la, ci, ci prego e io, io ho visto molto spesso che eh, se c'è un piccolo scampolo di neve gli spettatori la mettono in strada quindi ti puoi trovare un, un, un 20 metri di neve nel tornante che non ti aspetta. Ho visto un sacco di appassionati poi devi sapere che io adoro le Young Timer sì, e questa, questa rally di Monte Carlo Classic per me è proprio, mi riempie il cuore di gioia mi esatto, è così perché quest'anno si arriva fino all'82 no? quindi a arrivare le, siamo entrati negli Young Timer io sono preoccupato per le temperature perché ho voluto provare a togliere il filtro e mettere le trombette per sentire il rumore Guarda che me le vedere, vedere. queste sono nuove di pacche le abbiamo messe su quest'anno per la prima volta che provo il rally ci sono due correnti di pensiero sulle trombe. chi dice che guadagna i più cavalli io l'ho fatto per il suono eh, però ho paura mi, mi hanno messo un po' di paura perché con freddo certo. la benzina ha dei problemi quindi mi sono riportato il filtro nel caso mai eh, <ride> vedo che ci sono, ci sono problemi rimontiamo sul filtro certo, just in case ok, just in okay, case. okay, okay fantastico che succede in questa fase qui? in questa fase gli tutti gli equipaggi entrano e fanno le verifiche sportive mm. verificano tutti i documenti quindi verificano che i documenti che tu hai presentato in fase di iscrizione corrispondono alla realtà quindi ovviamente l'equipaggio, il navigatore pilota, si presentano davanti al commissario, presentano i documenti, patente, iscrizione eccetera e loro verificano che tutto sia perfettamente eh, uguale all'iscrizione certo. del prefatto. Dopo all'esterno, passano invece i commissari tecnici a verificare che l'auto corrisponda, abbia tutti gli istituti di sicurezza e corrisponda al, a quello che tu hai dichiarato in fase di iscrizione dell'auto, quindi la cilindrata, anche lì sappiamo benissimo che magari si può fare qualcosa, però in linea di massima si cerca di capire se l'auto corrisponde effettivamente a quella che tu hai iscritto. Allora, dopo le verifiche sportive qua vengono ritirati gli adesivi ufficiali che loro devono applicare obbligatoriamente sulla vettura okay, e il numero di gara. Ogni vettura in gara che salirà sul palco sarà affiancata da una vettura staffetta, una staffetta d'onore. Alla mia sinistra le auto che parteciperanno alla gara, alla mia destra tutte le auto staffette che accompagneranno per il primo tratto, sono davvero emozionato, c'è una puzza di benzina incredibile, è fantastico, manca un minuto e si parte. 4 3 2 1 e il via ufficiale alla 25 edizione del Rally di Monte Carlo storico da Torino un grosso applauso all'equipaggio numero 1 Siamo presi un po' di freddo, adesso andiamo verso le, le Alpi Francesi e poi si inizia. Più di 130 auto alla partenza di questa manifestazione bellissima. Ringrazio Mafra Mania Klein per aver sponsorizzato sia il video che l'evento. Ringrazio anche te per essere arrivato fino a qui. Lasciami un like se ti è piaciuto il video e fammi sapere cosa pensi di queste meravigliose vetture qui sotto nella colonnina dei commenti. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!